si inizia bene ciao a tutti ragazzi, io mi sono Dynamatics e Marco 007 e siamo tornati su Super Mario Galaxy allora in questa parte mi devo alzare continuiamo nell'osservatorio bagno Mi schifo dobbiamo andare all'osservatorio bagno nel bagno se tu magari smetti di farmi saltare mannaggia a te e ride la terrazza fa schifo lo sapevo già che fai? che non gira la telecamera. Mamma. Perfetto. Ora abbiamo off camera se l'ha mettato la telecamera. Appunto. Cioè, perché in alcune zone me la fa cambiare eh, in altre cioè. no invece? Sì. Che pensavano che i bambini piccoli desse fastidio. Il fatto che devi sempre muovere la telecamera. Ma non è vero! Sì, è vero! Che cavolata! Questo! La sei parlare di stelle! Ma è un virus quello! No, sì, un batterio al massimo! No, i virus I sono un più strani. Non è vero, i batteri sono tipo i bastoncini fino. Invece Attacca i virus sono can... tipo dei stecchini con un diamante no, sopra. No, cosa dici? Quelli sì. sono. Quelli sono i micro nabo. i virus. No! No, no i virus sono. sono delle palle con uh, delle specie di.. Okay. Allora, ehi, hey, vate a cercare le immagini su internet, allora, se non mi credo. Ok. No. Tanto so che ho ragione io. Infatti. E questo è l'importante. Sei di avere ragione. Se non sei di avere ragione, pro provi a dimostrarlo. È inutile. Io lo so che ho ragione. Okay. È no, nel senso posso provarlo, tanto ho ragione. Se no avrei paura di provarlo. Ma se lo so io che è, è vero. E allora tu sei tutto. Non credo. Poi cosa sta? Io sapevo che c'era qualcosa. No, possibile. non c'è niente, quello è quello negli altri giochi. Ora vattene, sennò poi ti butto giù dalla navicella a forza di salti. Comunque sono migliorata al gioco. Che, perché non, non ci è possibile? Non è possibile. Ma Qua ti insegnano i salti... In... Non mi interessa. Ah, non ti insegnano il fatto che il salto è meglio se fai... Il... il salto all'indietro, ti uh? No, il salto, il salto con la pirouetta. Ah, lo insegnano ancora lì. Vabbè. Qua sì. dovresti fare una pirouetta. Grebba tutto, grebba! Mi sa che qua c'è una boss fight. come ah. si chiamava? Flotta di kamek o qualcosa del genere. Ok si. Sì. C'è una boss fight, si. Perché me l'ha lanciato? Io non volevo. Vabbè, intanto Devi è... fare la piroetta per lanciarlo. Lo so, pochi avrà scosso per sbaglio. Ti ho bloccato Kamek così non ti dà fastidio. e la sua scheda Vai. Uh, what? Vai. what? muoviti Ah Perché suda, Mario? Oh, non sì. suda a trasportare gli oggetti Ci credo, vuole vedere un guscio grande quanto lui a sollevare. Ma no, perché non si possono rompere così? Ma no! Sasta la maniera Ah, così! Era fatta per trasportarsi! Perfetto! Ok, io volevo andare su quella cosa adesso. C'è il cupa dei vecchi giochi ad aiutarti. A me hanno sempre inquietato il cupa di questo gioco. Sì, sono molto strani, sono, sono arrabbiati. No, non sono arrabbiati. Uh, un guscio sono... rosso, perfetto. Questo, non è perché sono arrabbiati? È perché sono quattro zampe, io ero abituato a quelli normali. Perché non, non spawnano il guscio rosso. Sono animaleschi! Perché c'era solo uno di gusto. Nel caso uno è così stupido da poter sbagliare mia. Vabbè, uno me lo porto. Hai infiniti usci verdi. E no, non lo posso portare con me. Okay. Avresti potuto se io, eh, avessi fatto quel salto di. Sì, vabbè, come si fa senza spin? Ok, ecco qui, c'è. Kamekca qualcosa. Ok, come sconfiggerlo? come avete fatto finora con gli altri nemici mi sa che è la cosa del genere uh, mio perfetto ora li e devi lanciare addosso davvero? guarda, non avrei capito male non l'avevo capito <ride> che fai? non lo so, può essere utile però sta cosa tipo, oh no, un attacco! boom No, ho sbagliato, non voleva. i tempi si resultava la partita. Eh sì, certo. Ai tuoi tempi c'era la Wii, solamente. Questo è la Wii. Mm. Ah, wow, ok. <ride> Ora evoco i miei cane. Wow, ho indovinato veramente l'unicleto. Aia con. Quando? Aspetta. Tu vieni qua! Uccidi! Ehi Caliss! Hai visto che sono migliorato? C'è una gobba terribile quel kamerco. Ti ho detto che sono migliorato. Sì. Perché non corre? Quello <ride> <ride> <È> stato triste <ride> Che tristezza. Ah, comunque quel, quel coso lì che potevo scendere giù di nuovo poteva servire a schivare gli attacchi. Cosa ti ho detto io? Tu mi hai detto oh, che fai? io ho detto c'è un attacco? oh no e poi ti butti giù ok preti easy ok oh. che cosa vuoi? Sono che c'è una la forza delle comete burlone sembra che siano apparse le comete burlone i tifoni dello spazio quelli che tifano. quelle comete burlone si tras trasformano la galassia in un modo completamente diverso non è vero aggiungono lo qualcosa Se vuoi sapere qualcosa sulle comete burlone basta chiedere allo uno cometa okay. ok allora andiamo eh, gioco occhi d'occhi insomma è, una, è un ghiottone però colo, colori sì diversi. però prima facciamo quella, quella cometa ah, lì. voglio solo non vedere qua no no che lui ti, ti cambia le comete ok quindi vai prima con la cometa lì no vai alla cometa sarà una cometa rossa allora sono diversi tipi di cometa io ne ricordo solo due cometa viola uh. e la cometa uh, che ti, che ti dice di raccogliere okay, come le comete adesso? di adesso. Okay. poi le comete bianche sono quelli, quelle del tempo e la cometa rossa non lo so È il fuoco, lo vedi? si sì, okay, no ok allora come vedete so adesso in alcune galassie dove non c'è la corona in alto accanto al lume sono apparsi degli spazi vuoti con le comete appunto eh quindi ad esempio qui c'è la cometa rossa quindi ci andiamo subito. noi cerchiamo di prendere tutte le, tutte le comete appena appaiono eh, perché se no puoi tornare è un po' un casino ah, arriva la come ta rossa in fretta Dino Piranha oh no le cose col tempo quanto le... ah quindi quella rossa quella col tempo quindi quella bianca non lo so ah guarda io non lo so proprio tu mi ricordo io mi ricordo solo le stelle verdi di Mario Galaxy 1 hai visto, hai visto almeno il spray di Mario Galaxy 1 non tutto, l'avevo visto all'inizio. Ah, bravo. Uii. Che salto strano. Fino a che punto? È, è più avanti e più indietro di questo. Mi sa più indietro. Ah. Io quantomeno ci sono arrivato. Però come vedi sono confidente. Dove sto andando? <ride> che cosa succede? Se vado qua... No... Sinceramente non mi ricordo qual era il... Ma che fai? Stai solo perdendo tempo Eh, non mi ricordo dove dovevo andare Devi andare su Su, su Sempre più su Anzi no, quella è la seconda cometa cioè, La quella... allora, giù dovevo No, non lì Non lì, non lì Ora vai da qualche altra parte Lì sarà questa <ride> Lì Vai non lì! Sono già salito sopra, non c'è niente! No, poi ti sei buggato! Ma cosa dici? Non vedi che non c'è niente qua? Eh? Eh, scusate, qua qua bisogna andare? No, sì, le altre volte si andava di qua. Ah, prova ad andare in quel tubo. Tubo bello. No, il tubo verde no. E allora tu dove devo andare? Sono lì sopra. Ma cosa ti serve questo? Lì non c'è niente. Che fai? Senti, eh, se Faccio sei così bravo dimmi dove andare semplicemente Vai lì sopra, segui questa strada, vai lì E, io, e dove stavo andando io prima, prima? Dove? Questa è la seconda cometa però Muoviti dai Prima sono più avanti, no. presto Io mi ricordo che posso alzare qua in questa Io prima ti avevo chiesto devo andare sopra Tu mi hai detto no no dove vai, leva indietro Cioè qua. No ti eh. ho detto alla seconda cometa No, io qua stavo andando prima e poi sei andato da tutt'altra parte. Senti, lascia stare, okay? Non mi hai detto, posso andare sopra. Io... Vabbè, io stavo andando. Tu mi hai bloccato prima che lo facessi. Io pensavo comunque che fosse la strada. Eh, pensavo male. Allora, dove sono le altre? Wow, wow, wow, wow, qui ce n'è una. Mamma mia che casino, la telecamera. Eccola Forza, che sono un minuto e mezzo! Yeah! Ahia, come? Vabbè. Presto! Sono ancora indietrissimo coi pianeti, mannaggia, miseria! Cus. Vero non, non si muore toccando lì. Uh, che ne so? Devo andare là. Dove? Lì, dove sta qua la piattaforma del mondo. Non me lo ricordo io, non mi ricordo niente. Io. Ecco qua. Cioè, Ma vedi. Momento, questa l'hai persa. 50 secondi. Non penso proprio che ce la faccio 45. 44 sì, Smettila. 45. 43. On trenta secondi per battere Dino Piranha Ma <ride> <una> cosa... <ride> battere Dino Piranha c'è un altro pianeta Ah wow che bello Magari Dino Piranha Ecco qua! c'è 10 secondi per battere Dino Piranha Mi sa che ce la fai sai Intanto Dino Tirano uno schifo eh Ma corri via al pianeta che sei morto <ride> Sì che bello Vabbè. Ti prego fai fare a me Vabbè adesso che ho capito dove andare al primo piano Là ci avevo preso un minuto Cioè tira amico Ok 2 minuti e 8 per battere il mio pianeta Ce la farò oppure federò tipo la, il primo tentativo che avevo fatto Che sei morto Probabilmente succederà così. Ah, oh, che cacchio! Non sono mancato! Non oh, mi, ma mi devo uccidere! Oh. Mamma, mamma, ti voglio abbracciare! È oh andare. cacchio! No, mamma, odio la mia cosa! Fagliamela! Basta! Tieni mamma! De soldi! No, oh, okay, scusa! Oddio scusa mamma! Smetti <ride> Marco! Perché? perché non fai Allora sei tu mamma! Oh, ti odio! Ti voglio uccidere! <ride> Smetti! perfetto finito. wow in, un, in 15 secondi finito. ma Marco basta perché perché mh, solo a te da fastidio no in realtà da fastidio a tu. che ne sai figa ok wow ecco secondo te è andato decisamente meglio tutta colpa di primo pianeta E anche di Marco che non mi ha dato indicazioni giuste. Che sì, come non ricordo io? Io sono stato tutto il tempo per accogliere le mie stelle. Tu stai facendo le cose. Sono sì, vabbè. Salviamo. Ok, ora andiamo Perfetto. al bagno. Vediamo tu. Dammi la mappa. Ho detto la mappa. Sì, sì, eccola. Perfetto, allora la terrazza per il momento è finita. Vediamo. Sì, boom. Uh. Uh. Ok, okay andiamo Via via, grazie per la mappa. Naturalmente solo quelle con la corona non, può, non, non possono spawnare le comodità e non ci andremo mai più. Mm. c'è Luigi in questo gioco? Non mi ricordo. Si, sì, lo puoi pure usare. Ok, fico. No, che ogni tanto mi confondo con un Galaxy 2? Io Galazzi qui non lo conosco. Ah, no. Tutto il contrario allora, eh, Cometa o nuovo? Cometa o nuovo? Cometa. cometa. quello nuovo non lo toccare, lo facciamo prima del boss. Sì, non si preoccupare. Perché i pianeti com. Prima non facciamo stella stella quelli che, facciamo che sono già sbloccati. Uh, cometa rossa. In fretta, sentirò delle stelle. Ok. Ok. okay. Oh, okay. Comunque daremo la priorità sempre alle comete. Se spawn la cometa, subito, corri, veloce. Ok, te lo ricordi hai fatto ieri? <ride> non mi ricordo. <ride> no, vabbè, mi ricordo, sì. almeno eh, questo. per sempre raccolgo un po' di macro stelle a caso. Che so che stanno un po' dappertutto qui dietro. E così i cos'era <ride> quel cambio di telecamera brusco proprio. Non lo so, non mi sono accorto. Io sto guardando lo spazio infinito. Oh questi Fram Che cosa sta? Salta! Muoviti che per Beh fa niente Beh fa niente ah, per... pure Mi sa che il meccanismo delle delle uh, de ehm delle comete è stato tolto dalla Galazzina vero? Uh, si sì, appaiono tutti dopo il gioco mi sa, eh, non, non, non mi sono sicuro. Sponono dopo che Luigi inizia ad aiutare. Mi Luigi. Luigi. Oh. Oh, devi guardare... Come, come l'ho presa, vabbè. che velocità, guarda. Dove l'avere in una simile sì, maestria? Probabilmente degli speedrun. Stai morendo! Sì, lo so. Che ora ci sono gli alachidi sfastidosi. Che si possono evitare se uscendo così. Allora. Chiamati anche Brown. Salva tutti i Todd. Sì, lo so. Salva i Todd tutti. I Todd brutti. Ricordi tutti? Sì, sono pure brutti. Ok, è finito di regola. Quasto. No, è vero, c'è pure quella cosa lì, te li ricordi? No, non mi ricordo. Quel coso fastidioso delle 3, 5... Ah, cose. oddio. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Però ora che l'ho già fatto sono un po' più in Sì. E ti blocchi ogni problema. Sì. E non mi bloccherò ogni cosa. So. Però non mi devi far saltare, capito? Se no mi blocca ogni cosa. So. Fai un salto in glute, tanto serve. No, non, non rischio niente. Okay. Prendi quello e poi prendi subito l'altro. Sta vicinissimo. Ecco, non rischio Stavo niente. Sta cadendo. Appunto, non rischio niente. Che ansia... Ok, calma, calma. Voglio morire l'ultima stella. L'ultima stella è quella grande. Eh. Quindi non voglio morire neanche a quella. Sì, infatti. Mm -hmm. Che ora non, non basta che ho preso tutto, ora mi fa tornare con l'ansia. Con un minuto. Manca un minuto. No, no, no, no. Sì, stupido. Ma sì. dove era la piattaforma? Non c'era. Pensavo che spawnavano una madonna. Posso in bagno, ti prego. Vai in bagno, okay. tanto tagliato, tagliato. Eccoci qua l'ultima. si, sì, grazie. Una e due. Perfetto, ora devo stare attento. La piattaforma è sotto quella lì. Non oh, me lo devo ricordare per forza. E seccato. Scrivito, fatti una mappa. Perfetto, piano, piano smettila di sprecarla voglio vedere se mi prende qualcuno non dipende. le prende non le prende non, non le prende mamma mia ci servono per ghiottoni questo scherzo perchè le sprechi? Oh, ok mia. abbiamo tempo per un'altra gara. La, la schiena che male rimane piedi così brutto proprio mamma mia ping proprio per essere finite le... 1000 uh, mine... <ride> precise. Nuova galassia. No. Un'altra un comunità. Wow. Ok, ci cioè andiamo su. No, oh, non lo so, le... Allora... Il nemico è stato identificato, abbiamo rilevato un'enorme massa di energia. Ah, wow. Cosa succede qui? Ah, non lo so io. Bowser si sta mangiando pitch. Eh no. Doveva farmi la torta ancora. Ok, Daniamato, ho bisogno di capire no, dove è... No, no, no. Dov'è quella al bagno c'è cioè la terrazza ok la terrazza quale? che, che cos'è? è blu dolce api oppure no? dolce ape. dolce ape quindi ci sono pure quelle blu non me ne sono proprio stupido io eh sì, probabilmente quelle viole non esistono non no quelle viole esistono, non ricordo, quelle bianche non esistono quelle o oh, forse c'è un, un quarto tipo che non mi ricordavo senti, e poi ci sono di sicuro quelle... saranno rosso, giallo, verde e blu No, verde non esiste. Ah sì? Lo vedremo. Ok, galassia. E anche viola. E gialli non esiste. Eh vabbè, non si. Ti... Cometa, cometa fantasma. fantasma. Ah, non si chiama cometa blu come quella rossa. No, come quella rossa. Oh, no, non. Non vedi che è quello che.. È. Perché che... È perché parli da sopra? no Cosa, non... Ah, devi correre contro anti Mario. Devo essere più veloce del mio clone cosmico, no, non è un clone cosmico. Sì, è un clone cosmico. No, i cloni cosmici sono quelli che ti inseguono. Eh! Eh, eh! Antimario! Devo batterlo, giusto? No? Ok, no, ci sono i cloni cosmici. Eh. Ah no, no, no, ok, è una gara contro di voi allora. Eh sì. E ti fa pure danno, mi sa. Che cosa? No! Volevo fare il salto di numero, non è stupido. Che io lo seguo. Vedo dove va? E poi in una seconda giocata te lo rifai. <susurra> ah, ah, sono più avanti. <ride> Ma ti devi bloccare. Attento al miele. <susurra> Ah, non puoi usare l'app, quindi? Non penso, cioè. Attenzione a me, non lo toccare proprio. Oh, madonna. Eh, vabbè. Easy, mm. dai. Che scarso che era. Cioè, lui non sapeva nemmeno di poter saltare con le pareti. Guarda, era, era. Però era arrivato mentre facciamo tutta l'animazione. <ride> Nel frattempo è riuscito ad arrivare, però non l'ho presa niente. Vabbè, niente, il crone fantasma fa schifo. Cioè la cometa fantasma. Perché io le Almeno per volta... ora. Quindi. Ora vediamo se ci sono altre comete, molto probabilmente sì. Ma ci sono comete di diversi colori anche nelle stesse galassie. Sì. Ok, niente comete, quindi possiamo tornare a fare. Ma un attimo, prendere la a... una lista. Davvero? Ecco, io sono morto, tanto non sono inutile. Quanto stiamo? Siamo a 29, però abbiamo fatto quel taglio. Ok. Facciamo un'ultima e ecco poi basta. Sei morto tu. Sì. Mi aiuterà a badare i nemici. Io eh. non sono inutile con i nemici, io prendo solo le schedule. Eh, e grazie a me siamo arrivati a mille, no, no. iscritti. È un compito importantissimo. <ride> Ok, guarda, abbiamo preso prima la cometa che sta dopo. Ok, andiamo. Uh, Vedi, quello lì è un virus, non un batterio. Io ho visto un'immagine di un video uh, in cui era tipo una tribella. Uh, tipo. Parantonex un... e le sue larme. No, è un boss questo. Oh, il bossino. Ecco. C'è solo un pianeta? No. No, hai voglia che ce ne sono. Il bello è che un razzo è un pianeta, direi <ride> E ha pure una gravità sua. Come fa un razzo ad avere una gravità? Non si so. sa. Che bella sta musica. Ecco, questo pianeta non l'abbiamo mai visto. Invece sì. Ah. C'era. No, ti prego. Non morire pure tu. Fammi almeno finire sta, sta stella. Oh, sta musica è troppo bella. Beh, se, se ci muoiono i telecomandi abbandoniamo la cosa. Oh, ah, è dentro, wow. <ride> Salve, no, c'è pure un gattone Allora, ah, <ride> ah, farlo con te dello Voglio mangiare la sto scherzo. Una, dieci, cento, mille. tra l'altro la sto scherzando. 50. Ah, 50, wow. Che dici? Io faccio questa? Sì, ma non ne hai poche. Le devi raccogliere. Ah, ok. Ciao. E te ne tu. No, no. Non le la faccio. Le andiamo no. nella prossima parte. Sì. Ah, sono caduto? Ah ok, devo andare allora. prego quando non mi hai suonare No, è un labirinto. Non sposa nemmeno smancere le pareti. Io odio labirinti. questa è il padre compra... sono a strollo scherzo no. certo figo non l'ho mai vista avvicinato probabilmente li ho viste visto che ho già giocato questo gioco però non l'ho mai finito ah, ah. ah la ah. su ah. aiuto non riesco a staccare ah, no, punta un no. verso di no no no no Oh! <ride> L'hai di disperso nello spazio! Perché no, scusa? Ready? Fire! Ah, ti sei già appiccicato quello? Quello era il mio obiettivo. Comunque mi sa che io ti posso, posso fare quelle cose. Mi so. Sì, io voglio raggiungare. Eh, vedi, boss sost. Dov'è? Ah ecco, qui c'è una scusa. Una ragnatela, tra virgolette. Tutti. Ah wow guarda pure sul motore sta. di monete che mi indica dove non andare. Io ci vado. Salve. Senza so che le devo uccidere. No. Bisogna okay. no, perché... perché... andare nel virus. È un bozzo. Oddio. Ah bozzo di Tarantolex. forza le vai, attaccato attaccato che bel nome per un top. Eh, fire! Vabbè, okay, il Todd non ha fatto niente, però io li spacco tutti Questo è un po' difficile! È orrendo! Dov'è che lo devo colpire? Sui so, burbi che ha per i livelli. Oh E oh, oh. però! Ah, non so Sì, ok, è difficile. Perché non riesco a prendermi a lanciarmi. Ma lancia la miseria. Che schifo c'è tre occhi. No? Perfetto, l'ho colpito, non so come, con quale angolo. Colpito. Che schifo, vabbè. Sono dei brufoli. Se colpisco su sedere, va bene. Sì, va bene. Ah, devi prima oh, colpirlo sul sedere per no. ucciderli questi tre. Ok. No, prendilo, vai, e si ribalta di nuovo. Boom. Mm, mm, e eh si sì, perché ci vuole tempismo, ecco perché no. è difficile. Che schifo. Che poi c'ha le ali, però non, non può volare, No, lo ah, sparava tutti, i cuori. Ughi! trae dal sedere. No! <ride> che schifo! <ride> Ma che ci eh. fai lì? Perché Cerco. ti appiccichi? Cerco di andare là. No, devi colpire il sedere, mica da. No, guarda, non lo sapevo, sto cercando di andare là. Ma no, perché vai lì? Perché. perché ti appiccichi? Perché, perché mi sparo. Mi voglio sparare sopra. Sì, ma non spararti da lì. sennò poi ti prendo. Colpito. Il prendi. famone. sa che qua ci mettiamo in tempo. Colpisci prima che si rialza. No! Sì, vabbè, è impossibile. Eh, se si rialza pochissimo. Ma quello che mi toglie. Vai, veloce! Muori! Ippi. Mamma mia che boss questo! Oh però devo ammettere che i boss di Mario Gazzi c'hanno cioè, proprio delle.. cioè dei modi di combattere. Cioè, sono unici proprio. Uno con i cocomeri, uno con i gusci, uno con l'esplosione dei buchi, uno con la pirouette che ti devi mandargli la coda indietro. Insomma sono un po' ingegnosi. C'è pure sì. quell'insetto in lato scritto con, con Mario Ape, devo ah, sì. fare lo scanto. L'unico che Ce ne saranno molti altri, eh, ancora più difficili, più. più cose. Più cattivi. Un altro sfabilotto viotto. Ok, salviamo. Devo tornare in questa galassia probabilmente perché c'è la stella dello sfondo in questo gioco. Eh sì appunto. E poi ce n'è uno pure fuori, quindi tanta roba da fare. Però è per la prossima volta, quindi ci vediamo alla prossima. Prima... nel prossimo episodio di Super Mario Galaxy. Alla prossima. Ciao. Ciao.